www.morizzopoli.it, recente articolo su Sole 24 ore, truffe, il falso trading online ha sottratto 93 milioni di euro nel 2022, il doppio dei casi segnalati nel 2021. Il bilancio de, della Polizia Postale che evidenzia oltre 3.000 casi nel 2022, cioè 3.000 casi segnalati rispetto al 2022, cioè denunciati o che derivano da denunce dei cittadini o da evidenza della polizia postale. Quindi truffe legate al trading online che rappresentano poco meno del 20% delle 15.000 truffe che eh, registrate online. Quindi noi diciamo sempre conoscere per decidere, attenzione chi vi telefona per facili guadagni perché eh, come dice in inglese grid is good, eh, non è la buona fede, l'avidità. Quindi conoscere per decidere, il trading c'è. Va fatto con cognizione di causa. Attenzione!